Ciao e ben ritrovati in questa nuova puntata di B2B Back to Business. Oggi ho come ospite il dottor Giordano. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei. Grazie per l'invito. Di nulla. Allora, di cosa si occupa? Ci parli un po' di lei. Bah, eh, mi chiamo Vincenzo Giordano, ringrazio innanzitutto Angelo per questo invito. Piacere. Eh, io mi occupo di, di pianificazione finanziaria nelle aziende. È chiaro che in passato eh, mi sono occupato di eh, tematiche relative alla contabilità, agli aspetti tributari e societari, essendo un commercialista sono 30 anni eh, che faccio questa attività, anzi forse facevo questa attività, perché da circa una decina d'anni, eh, da quando è iniziata un po' la grande crisi, ho capito che l'imprenditore gli imprenditori avevano bisogno di, um, um, di essere affiancati un po' per gestire appunto queste particolari eh, situazioni che si sono venute a creare e, è chiaro che eh, quello che eh, accade oggi e che è accaduto in passato chiaramente ha, sta cambiando lo scenario degli imprenditori dell'imprenditoria in generale chiaramente sono cambiate tante cose a partire dal sistema bancario, a partire dal, dal, dalle disponibilità, dalle risorse finanziarie che eh, chiaramente sono diminuite drasticamente. E quindi eh, chiaramente oggi gli imprenditori, più che oggi, da un po' di anni gli imprenditori si ritrovano a competere senza avere quella possibilità di ottenere credito dal sistema bancario. In passato le cose andavano bene, il sistema bancario era molto disponibile, a concedere finanza alle imprese e chiaramente le cose andavano bene, le imprese erano in condizione di poter restituire il credito ricevuto. Oggi purtroppo nel sistema bancario è cambiato un po' tutto. Le aziende non vengono più valutate sulla base della, della, delle persone o della storia dell'azienda. Oggi le aziende vengono valutate sulla base di indicatori. E quindi chiaramente il rating rating bancario che oggi purtroppo limita molto la concessione di credito sulle imprese perché purtroppo c'è da dire che poche aziende sono attente a monitorare il rating bancario. Ok, quindi prima di entrare nel merito facciamo un passo indietro. Un passo Hai indietro. detto che ti occupi, sei in questo settore da oltre 30 anni. Sì. E, uh, fino al periodo pre-crisi, ti sei, hai fatto il, il commercialista, commercialista d'accordo, sì. quindi eh, ricordiamolo un attimo, il ruolo di un commercialista è quello di portare avanti la contabilità di un'azienda. Sì, normalmente, per quello che è un po' eh, l'idea che abbiamo un po' tutti, il commercialista è colui che gestisce la contabilità dell'azienda. Okay. Pochi commercialisti si aprono anche magari alla, alla consulenza aziendale. Non sono tanti. La maggior parte, i commercialisti, classico, per come lo intendiamo nel gergo, sono, uh, è il professionista che si occupa di aspetti contabili, societari e fiscali. Quindi vuol dire che io porto la mia documentazione fiscale dal mio commercialista e lui provvede esclusivamente a registrarla? A registrare la contabilità, a tenere la contabilità aggiornata ai sensi di legge, insomma. Quindi secondo quello che tu mi hai detto, questo andava bene fino a qualche periodo fa. Da lì poi tu hai intuito che c'era qualcosa che non andava e nel periodo pre-crisi hai cominciato ad occuparti di altro. Bene, spiegaci sì. esattamente come è iniziato e qual è l'intuizione che tu hai avuto. Beh, eh, l'intuizione, c'è cioè da dire, devo, devo dire, fare una piccola confessione. Eh, ho sempre avuto la passione della pianificazione eh, dai tempi eh, della scuola. Sì. Avevo questo sogno e oggi questo sogno è diventato realtà. Eh, sognavo quando, sui banchi di scuola di poter eh, ecco, entrare nelle aziende, aiutare gli imprenditori nel, proprio nella pianificazione strategica aziendale. È chiaro che mh, quando è iniziata, è iniziata un po' la crisi, eh, le aziende stentavano ad andare avanti e chiaramente eh, abbiamo visto chiudere, fallire tante tante aziende che in, magari in passato erano solidissime. E chiaramente ci si è ritrovati con tanta gente per strada e senza lavoro, tante famiglie che purtroppo avevano difficoltà nell'andare avanti. Beh per me è stato rimanere fermo, era... non, non ci riuscivo, non ce la facevo qualcuno si doveva prendere la responsabilità di poter aiutare questi imprenditori perché chiaramente fino a, a, al periodo pre crisi non c'era bisogno di magari gestire le finanze in azienda bastava una gestione sommaria insomma sì. importante che si avevano un po i conti sotto controllo l'azienda non aveva particolari necessità è chiaro che Oggi, come dicevamo prima, con delle risorse, eh, le risorse finanziarie che scarseggiano, con un sistema bancario che si è stravolto, è chiaro che la, la situazione è totalmente cambiata. Oggi l'imprenditore ha necessità di avere un controllo puntuale della finanza aziendale, ha bisogno di comprendere l'evoluzione finanziaria dell'azienda affinché possa prendere le giuste decisioni. Perfetto, e questo è un... No... È una condizione direi quasi obbligatoria oggi. Quindi all'epoca, mentre tutti erano abituati a portare i propri documenti fiscali dal commercialista e, incomincia e, e incominciavano a vivere i primi momenti di crisi, tu cosa hai fatto? Hai, hai bussato a queste aziende dicendo guardate non è più questa la direzione che dobbiamo intraprendere ma dobbiamo comportarci in maniera quasi del tutto opposta, perché incominciare a pianificare e a controllare le proprie finanze, eh, penso Beh. che sia qualcosa di... Quindi ci sono state delle difficoltà che hai riscontrato? Beh, le difficoltà sicuramente sono state tante, eh, eh, francamente sono ancora tante, perché, perché eh, l'azienda per gestire gli aspetti finanziari ha bisogno innanzitutto di una struttura organizzativa, che eh, sia in grado di tenere eh, la contabilità aggiornata da dove poter acquisire informazioni. È chiaro che c'è una resistenza eh, sul fatto che magari gli imprenditori pensano che non sia eh, necessario, perché in passato non lo era e quindi si è un po' abituati a non avere quella attenzione. Attenzione, non dico che tutti gli imprenditori non curano le finanze, ci sono, purtroppo sono poche, pochi imprenditori che hanno uh, un pieno controllo del, delle finanze. Difatti oggi se io uh, dall'analisi che faccio sul mercato, le aziende solide sono gestite da imprenditori che hanno avuto sempre un po' di attenzione in più agli aspetti finanziari. Le aziende che mh, gestite da imprenditori che non hanno mai curato gli aspetti finanziari, sono perennemente in difficoltà. Quindi concretamente diciamo che l'indicatore che la maggior parte degli imprenditori prende per valutare quanto sana è la propria azienda è il fatturato. Beh, in passato forse sì. Okay. quindi c'è un altro KPI, un altro indice che dovremmo monitorare che si chiama? Beh, eh, chiaramente oggi sono, sono i flussi di cassa che determinano se l'azienda è solida o meno okay. è chiaro che il fatturato è uno degli indicatori che può esprimere anche come dire, la solidità di un'azienda ma, ma non è solo in passato lo era perché non avevamo problemi finanziari perché in passato i fatturati crescevano sempre c'era marginalità e quindi di conseguenza c'era redditività risorse finanziarie in abbondanza per cui le aziende viaggiavano tranquillamente, che è accaduto nel frattempo? Che chiaramente i fatturati nel periodo crisi sono scesi di parecchio, non crescono più come una volta. La marginalità con la, la, la competizione a livello mondiale, globale, chiaramente più tempo passa e si riduce, è chiaro che le aziende non hanno più quella redditività che avevano una volta. Quindi c'è ma è più lenta rispetto al passato. C'è ma è molto più lenta e quindi questo comporta eh, seri problemi, seri ripercussioni su, sul, sulla liquidità aziendale, perché tra l'altro c'è anche da dire che eh, mentre ieri, fino a ieri si incassava facilmente, oggi un altro grande tema, un grande, grande problema che c'è nelle aziende è la gestione dei crediti e francamente non tutte le aziende hanno una gestione adeguata per gestire il credito e quindi chiaramente questo porta scompensi poi nell'ambito della, della finanza aziendale. Perfetto, quindi, quindi nello specifico flussi di cassa, liquidità, che cos'è? La liquidità è quella disponibilità sono quelle risorse che l'azienda uh, deve avere a disposizione e chiaramente la liquidità è composta da depositi monetari chiaramente che l'azienda può avere depositi conto corrente eh, cassa portafoglio e chiaramente da, quella, eh, da quelle disponibilità che si verificheranno tipo i crediti verso cliente chiaro che nell'azienda accadono delle dinamiche abbastanza complesse eh, l'azienda ha degli impegni finanziari già assunti in passato e quindi sono delle uscite fisse che l'azienda a cui deve far fronte. Poi abbiamo degli, degli altri uscite che sono ricorrenti, che si ripetono nel tempo, si ripetono mensilmente, si ripetono trimestralmente, sono gli stipendi, contributi, utenze, carburanti, manutenzioni, consulenze e quant'altro e quindi sono un po' se mettiamo insieme le uscite fisse e quelle ricorrenti, diventano uno zoccolo duro a cui l'imprenditore deve far fronte. Tutto questo poi impatta con quelle che sono le entrate dai clienti e le uscite per fornitori. Uh -huh. Ma non dobbiamo dimenticare che in mezzo abbiamo il sistema bancario, che chiaramente devo considerare anche gli affidamenti che l'azienda ha, le disponibilità che ha sui conti correnti, senza dimenticare poi tutta quella parte delle linee autoliquidanti per lo smobilizzo dei crediti, anticipo fatture, anticipo riba. Quindi è chiaro che eh, l'azienda ogni giorno muove capitali, sì. ogni giorno riceve fatture, mette fatture, ogni giorno riceve incassi, effettua pagamenti. Quindi non è facile e semplice gestire la liquidità. Spesso eh, qualche imprenditore in qualche occasione mi dice ma io già la gestisco. In realtà, mi spiace dirlo, loro gestiscono più le scadenze che la liquidità. In, ecco, quindi spieghiamo meglio la differenza tra, intanto tra fatturato e liquidità, giusto per chiarire È chiaro che il fatturato è, so, rappresentano i ricavi dell'azienda, le vendite che l'azienda fa. È chiaro che il fatturato, cioè vengono messe le fatture, ma poi bisogna vedere se le incassiamo. Quindi la, il fatturato rappresenta la, il momento della vendita, della vendita, ma la liquidità rappresenta il momento in cui io incasso quel, quel credito da quella vendita. Okay. Quindi non basta solo fatturare, bisogna incassare. Perfetto. E chiaramente poi ci sono tutta una serie di equilibri all'interno dell'azienda perché bisogna capire... Qual è quel fatturato che mi permette di coprire i costi fissi? Il cosiddetto break even point? Sì, sì, Ci, ci vorrei arrivare, arrivare fra un non po'. Non voglio quindi... usare termini tecnici, ma un po' chiaramente oggi l'imprenditore è chiamato ad evolversi. Assolutamente. Mentre la differenza tra gestire la liquidità, i flussi di cassa e le scadenze. Eh, allora, se gestiamo le scadenze, io eh, normalmente nelle aziende cosa, come operano? Sì le aziende più attente perché poi ci sono quelli che eh, arrivano a fine mese e magari chiedono al proprio responsabile cosa ci abbiamo da pagare oggi e dio ce ne liberi in che situazioni si trovano eh, avere una gestione delle scadenze del fine mese o di metà mese è gestire scadenze appunto ben diversa cosa è gestire la liquidità attraverso le previsioni dei flussi di cassa cioè ogni azienda se io oggi vorrei avere delle previsioni dei flussi di cassa dovrei considerare tutte le uscite, e gli impegni finanziari assunti in passato tutte le uscite ricorrenti che questa azienda ha dovrei valutare tutte le scadenze provenienti da fornitori quindi Vincenzo perdonami nel tempo, attenzione perché il concetto tempo è un elemento fondamentale perdonami, okay. giusto Prego. per non creare confusione è perché non voglio dare nulla per scontato Uh, costi fissi sono i costi che io ho a prescindere che apra o non apra la mia attività o che io entri o meno nel mio ufficio: affitto, stipendi. Sì, sì. allora eh, noi stiamo parlando eh, in, questa, in questo momento. Stiamo parlando di aspetti finanziari, sì. parliamo di uscite fisse che so, possono essere legate a costi fissi, ma okay. anche ad impegni finanziari che l'azienda ha, ha preso, assunto in okay, passato. Perfetto. Un mutuo, un leasing, eh, un finanziamento, un contratto di fitto, perché quello è un'uscita fissa che l'azienda ha, che riviene da costi fissi. Sì. Poi magari spieghiamo anche il concetto, ritorniamo sull'argomento per spiegare appunto quelli che sono i costi fissi e i costi variabili. Okay. Eh, quindi riprendendo il concetto della gestione dei flussi di cassa, per gestire ciò io ho necessità di assumere appunto tutte le scadenze, sia attive che passive, e chiaramente incrociarle con il tempo. Perché il grande problema è quello. Incrociarle col tempo perché? Perché io posso avere... Cioè, se io considero a fine mese, devo, vado a prendere tutto quello che mi entra in un mese. Tutto quello che esce in un mese, ok, sto facendo una valutazione su un mese. Se io gestisco i flussi di cassa, devo valutare quello che accade magari ogni settimana, perché purtroppo l'incrocio tra gli incassi e le uscite magari non collima. Okay? E quindi chiaramente puoi considerare anche quella che è l'evoluzione de delle linee di credito dell'azienda, quella che è l'evoluzione delle linee autoliquidanti che mi consentono di smobilizzare. Allora avere una visione dei propri flussi di cassa almeno a tre mesi chiaramente consente all'imprenditore di assumere decisioni in funzione di quella che è l'evoluzione. Non dimentichiamo che la liquidità di un'azienda, la disponibilità finanziaria, è frutto delle decisioni assunte ieri, fino a ieri. E quindi conoscere l'evoluzione, chiaramente, dei flussi di cassa, mi permette, cioè permette all'imprenditore di prendere quelle decisioni coerenti per evitare che si possano verificare problemi. O, addirittura ancora meglio, se o vedo che il prossimo mese o tra tre mesi inizio a vedere che la mia liquidità diminuisce, è chiaro che l'imprenditore è in condizione di attivarsi con strategie mirate affinché quel problema non si verifichi, perché lo sto vedendo in previsione. Esatto, quindi è come avere uno scenario un cuscotto sotto gli occhi. Uno scenario più. Uno scenario che è quella che è l'evoluzione, anche perché è uno scenario molto affidabile. Perché è sì. molto affidabile? Perché in realtà noi stiamo facendo delle previsioni di breve termine, quindi stiamo parlando di scadenze già acquisite. Cioè noi stiamo parlando, Io quando noi andiamo a fare la pianificazione delle entrate, sono entrate che chiaramente... Sono già state fatturate. Quindi non sono previsionali? Sono. Nel senso allora, statistiche? Non sono statistiche, sono le scadenze che l'azienda, attive in quel attive. caso, che l'azienda ha sulle fatture emesse. Sono le scadenze che l'azienda ha sulle fatture che ha ricevuto fino a quel momento. Sono le scadenze da impegni finanziari ass assunti in passato. Sono quelle uscite ricorrenti che l'azienda ha, tipo gli stipendi e altro sono chiaramente in tutto questo vengono considerate anche le linee di credito quindi gli affidamenti che l'azienda sì. ha e le disponibilità che ha sui conti correnti cioè l'utilizzo del fido con aggiunta di tutte quelle linee autoliquidanti che mi servono per smobilizzare perché anche le linee autoliquidanti io se anticipo una fattura a scadenza si libera quell'anticipo sì. e quindi lo devo considerare nei miei flussi di cassa in questa maniera ho una visione chiara e affidabile affinché io possa prendere le opportune decisioni. Quindi è come avere una bombola di ossigeno, sapere fin, fin, fin per, per quanto tempo io avrò ossigeno e addirittura sapere quando verranno a farmi la ricarica. Precisamente, cioè, no, è, è un continuo uscire uscita e entrate che si generano nel tempo, addirittura... Noi abbiamo, stiamo implementando un sistema nelle aziende che ci permette di verificare le previsioni addirittura al giorno. al giorno. Cioè siamo in condizione di avere delle previsioni di flussi di cassa almeno a tre mesi e poi le posso spaccare, spezzettare a settima, settimanalmente. Posso vederlo addirittura giornalmente e posso chiaramente capire se perché in un mese posso avere liquidità, disponibilità, ma se spacco il mese, lo vado a ripartire in quattro settimane, è probabile che in una settimana possa andare al rosso. Uh -huh. E quindi, conoscendo in anticipo questo, questa discrasia che si viene a creare tra entrate e uscite, mi permette di agire in anticipo. In anticipo. E strategicamente? E strategicamente in anticipo. Magari anticipo una fattura o... In banca, se ho disponibilità degli autoliquidanti. Sì. Eh, quindi sono una serie di elementi, sono tanti elementi che si incrociano e si intrecciano. Quindi così facendo è come se un imprenditore guidasse la propria azienda avendo un navigatore anziché Pre guidarla alla CICA. Precisamente, sì. Precisamente e volendo... sì. E questo io spesso invito gli imprenditori nelle aziende in cui implementiamo questo nostro sistema a prenderne atto ogni giorno. Bastano 5 minuti, consapevolezza. due minuti per avere chiara la visione finanziaria della propria azienda, perché in questa maniera lui innanzitutto si sente tranquillo e sereno, perché spesso l'imprenditore è frenato anche da questo, perché non sa quale sarà l'evoluzione, spesso quel potenziale che l'imprenditore ha spesso magari viene, non viene utilizzato per paura principalmente. Quali sono gli errori che più di frequente riscontri da parte degli imprenditori nella gestione della loro liquidità? Beh, è chiaro che ehm, non voglio colpevo colpevolizzare nessuno, chiaramente. L'errore è quello appunto di non gestire gli aspetti finanziari, perché eh, non gestendo gli aspetti finanziari spesso poi si ricorre a... Eh, a un abuso, se vogliamo, delle linee di credito, a un utilizzo scorretto, se vogliamo, delle linee di credito e quindi questo poi comporta che cosa? Comporta un, eh, un peggioramento del rating bancario e chiaramente un'azienda che eh, non ha un buon rating bancario è un'azienda che non può ottenere credito o che ha molte, ma molte difficoltà a poter ottenere credito. Perché spesso, cioè... Nella... Ti, ti interrompo un attimo. Prego. Che cos'è il rating bancario? Allora, il rating bancario è, è un, un, un indicatore costituito da una serie di indicatori che valutano l'azienda. Cioè oggi l'azienda non viene più valutata Angelo Loizzo è una persona seria, una persona affidabile, da tanti anni fa l'imprenditore. Oggi Angelo Loizzo è solo Angelo Loizzo e basta. L'azienda di Angelo Loizzo merita credito se risponde a determinati criteri e requisiti. Quindi il rating bancario è costituito da, se vogliamo, da due parti. Eh, le banche quando valutano le aziende valutano un aspetto quantitativo, quindi assumono i dati di bilancio, quindi verificano l'andamento del fatturato, la marginalità, la redditività, alcuni indicatori finanziari incrociati con quelli economici, ma questo è un aspetto prettamente quantitativo. quantitativo. Ok? Quello che molti imprenditori, e purtroppo devo dire anche molti addetti ai lavori, non considerano, sono gli aspetti qualitativi che riguardano prevalentemente come l'azienda utilizza le linee di credito. Il grande errore che viene fatto è nell'utilizzo degli affidamenti. Ci sono troppe aziende che hanno gli affidamenti sempre utilizzati. Allora, fi il fido di conto corrente è un credito per elasticità di cassa. Se un'azienda, quel credito che serve per elasticità, quindi serve per coprire quegli imprevisti, magari momenti in cui un mancato incasso di un cliente o altro, io lo utilizzo sempre in maniera costante, il sistema bancario oggi ti vede in tensione finanziaria. E quindi spesso poi cosa accade? Che la banca, se tu continui ad avere quel fido sempre utilizzato per oltre il 70-80%, leggendo di tensione ti chiederà il rientro. E quindi da lì poi parte un effetto a catena, un effetto domino, perché anche le altre banche si allertano e quindi di conseguenza l'azienda inizia a essere in, a rientro con le banche e non poter ottenere credito. Il, la necessità oggi è appunto gestire la finanza perché... Bisogna agire anche strategicamente per evitare che i fidi di conto corrente vengano utilizzati per più del 60-70%. Devo starci sotto. Quindi, Vincenzo, un ulteriore KPI che dobbiamo monitorare e lavorare per migliorarlo è appunto il nostro rating bancario. Rating bancario, che chiaramente l'aspetto quantitativo, qualitativo, che dicevamo, non è solo dato dal conto corrente, dal fido di conto corrente. È rappresentato dal, da come sto utilizzando le linee di credito, è rappresentato dal fatto se pago una rata di motore ritardo anche di un giorno, è rappresentato dal fatto che non pago una riba a un fornitore, è rappresentato dal fatto che ricevo riba insolute dai miei clienti. E quindi l'azienda oggi deve strutturarsi per avere sotto controllo questo. E quindi per evitare che accadano queste situazioni perché inficiano il rating bancario dell'azienda, quindi se l'azienda non ha un buon rating bancario non può ottenere credito dalle banche. Perfetto, quindi non è che la cosa che sto per dire forse è un po' provocatoria, non è che le banche sono cattive, è semplicemente che le banche, essendo imprese che eh, rivendono soldi fondamentalmente, certo. vogliono essere sicure di affidare i propri soldi a clienti, quindi a imprese solide e che possono rientrare eh, delle somme Prestate o affidate, Prestate, certo. Eh, allora non è una domanda cattiva. Non, allora, le banche dal canto loro eh, sono state obbligate, c'è stata una Basilea 2 che ha introdotto il rating bancario, quindi c'è una normativa a cui le banche devono attenersi. Perché chiaramente ci sono le verifiche, poi di Banca d'Italia, della BCE, che chiaramente verificano. Quando fanno verifiche nelle banche per verificare se quando viene concesso credito il rating bancario era coerente con quello che stavano facendo. Cioè sì. Non c'è una cattiva volontà da parte della banca, la banca ah, i sì. soldi li vuole dare. Perché chiaramente è il suo lavoro. È chiaro che la banca deve sottostare a determinate regole. Anche nell'ambito del sistema bancario è cambiato tutto. È cambiato perché? Perché prima c'era un rapporto umano. Il direttore che aveva considerazione, rispetto, poteva disporre il direttore, dico di filiali, di funzionario bancario, oggi non può disporre più. Oggi la valutazione è rimessa al rating bancario. Allora, se è chiaro che quando chiedo credito, quando un imprenditore chiede credito, la banca fa una serie di valutazioni ma dipende anche poi dalla documentazione che viene portata in banca. Eh, qua è introdotto un argomento importante, eh. documentazione. Uh, anche quelle volte che un'impresa, un imprenditore, va a chiedere soldi, mm. a un prestito, un affidamento di una banca, ci va in assenza di documentazione o in assenza di un business plan chiaro che dica alla banca che questi soldi rientreranno in queste tempistiche, in questi termini. Eh, sì, eh, in realtà, eh, diciamo, negli ultimi tempi un po sono le banche a chiederlo, sinceramente. È chiaro che se io faccio un business plan finalizzato solo a giustificare alla banca eh, la richiesta di credito, francamente serve a poco. Sì. È chiaro che se all'interno dell'azienda si fa un business plan perché deve essere la strada, come dire, la visione, la, la, la, la strada da perseguire e chiaramente poi bisogna introdurre tutta una serie di attività che vanno a monitorare quegli obiettivi fissati nel business plan e capire perché non li sto raggiungendo magari in qualche occasione e trovare strategie differenti. Perché eh, Allora io parto da un presupposto, l'imprenditore, chi fa impresa? Gli imprenditori che fanno impresa sono persone speciali. Sono delle persone che hanno quel fiuto, quell'intuito, quella capacità di avere una visione, solo che la loro visione è finalizzata all'operatività, all'attività. Quello che un po' chiaramente andrebbe, eh, sarebbe necessario per completare questa loro e per utilizzare al meglio queste loro potenzialità, avere oltre una visione, essere visionari nell'aspetto della, prettamente dell'attività essere affiancati nel, nell'avere una visione finanziaria dell'azienda una delle previsioni sia economiche che finanziarie che andrebbero sicuramente a migliorare anzi ad elevare non so a quale potenza quelle loro capacità e quelle loro potenzialità li, li completerebbe sì. quali sono secondo te i maggiori pericoli derivanti da una gestione superficiale della propria liquidità? Beh, I pericoli sono lo sanno tutti gli imprenditori, iniziare a rimandare pagamenti. Allora, spesso io eh, spesso ho usato un termine un po', un po forte nel, eh, nel, nel, nel parlarne o nel discutere, anche nel scrivere qualcosa, la finanza creativa. Spiegati meglio. Cioè quando l'imprenditore inizia ad avere delle difficoltà e quindi non avere più quella liquidità per mandare avanti l'attività, chiaramente il fornitore se non lo paghi non ti fornisce più la merce. La banca la devo pagare, altrimenti poi sì, utilizzo i fidi al massimo, però devo stare nei fidi. La finanza creativa è generare liquidità attraverso il mancato pagamento di contributi IMS di ritenute di acconto, di IVA, di imposte. È chiaro che poi, cosa accade in alcune aziende, specie le aziende che lavorano col pubblico, perché poi non possono avere il DURC, l'Inps la pagano, però no, si arretrano con l'IVA, con tutta la parte, eh, come dire, eh, fiscale. Okay. È chiaro che questo magari funzionava fino a un po' di tempo fa, adesso il fisco ha, ha iniziato ad accorciare i tempi, e quindi magari se non verso l'IVA, già del secondo trimestre di quest'anno dopo due mesi mi arriva già l'avviso dell'agenzia della, dell di del Entrate, quindi i tempi anche lì si sono accorciati di parecchio quindi da là poi partono una serie di ratezzazioni nel tempo perché anche gli avvisi bonari, i cartelli si possono rateizzare, solo che là è un po' è iniziato un percorso di discesa a picco dell'azienda perché nel momento in cui tu non paghi o rimandi pagamenti relativi al fisco e ad altro, è chiaro che ormai con le banche non puoi avere più a che fare, perché non sei più bancabile, perché le banche quando analizzano il tuo bilancio vedono che hai queste pendenze, e quindi chiaramente iniziano a capire che stai iniziando a, a, a, a, a vai a spanne un po' avanti, stai cercando di, sono indicatori non del tutto positivi. No, assolutamente, assolutamente sì. Poi chiaramente si inizia a non pagare magari il fornitore quello che non puoi, poi iniziano ad arretrarsi con gli stipendi, insomma inizia un calvario per l'azienda. Il consiglio che io mi sento di dare a, agli imprenditori che iniziano a percepire queste minime difficoltà è proprio quello di intervenire subito. Di ok, ti fare... fermo un secondo. Prego. Con tutto quello che mi hai detto, mi sembra di, di capire che il mercato sta diventando veramente meritocratico, cioè se un imprenditore fa le cose in una certa maniera, uh -huh. gestisce la propria azienda in una certa maniera, con molta probabilità tenderà verso il successo. Se invece si continua ad avere una gestione superficiale e da associare le... La, le, quelle che sono le proprie responsabilità a fattori esterni il declino mi sembra è, inevitabile è quasi garantito quindi Ti aggiungo è quasi garantito perfetto in questo caso visto che abbiamo parlato di liquidità come si gestisce come si pianifica la liquidità Beh, eh, la pianificazione un po la accennavamo già prima chiaramente Oggi gestire la liquidità, elaborare, per gestire la liquidità io ho necessità di elaborare i flussi di cassa e quindi di conseguenza ho bisogno di strumenti e di avere chiaramente persone anche in grado di gestirle. Se un'azienda vorrebbe elaborare i flussi di cassa, magari mediante un foglio Excel, per carità può essere anche possibile, è un lavoraccio, perché chiaramente... Se io devo valutare ogni giorno quelli che sono i miei flussi di cassa prospettici dei prossimi mesi, ogni giorno quei file, quei fogli Excel andrebbero aggiornati. Sì. Perché chiaramente ricevo fatture, metto fattura, faccio pagamenti, utilizzo linee di credito, ricevo insoluti. C'è cioè una dinamica, l'azienda è sempre in movimento, ogni giorno muove, muove capitale. Chiaramente ci vorrebbe una persona che abbia un'esperienza in Excel impressionante, uno. Allo stesso tempo la stessa persona dovrebbe avere delle conoscenze e competenze in materia finanziaria perché deve allocare nei fogli Excel i dati per ottenere quel risultato. E quindi sarebbe un lavoraccio. È chiaro che quel lavoro oggi all'imprenditore gli sarebbe molto ma molto utile. E quindi di conseguenza, motivo per cui, come accennavo prima, nelle aziende si finisce poi per gestire le scadenze, ma non i flussi di cassa, è cosa ben diversa, insomma. È chiaro che oggi sul mercato in... ci sono delle possibilità, noi ne abbiamo una, finora francamente non ne ho, non ne ho trovate ancora altre. Eh, noi riusciamo a, siamo riusciti a, a creare una nostra metodologia e abbiamo uno strumento che implementiamo nelle aziende dove andiamo ad eliminare un po tutta quell'attività passate passami il termine di manovalanza perché una persona che ha delle conoscenze in materia finanziaria non può fare i report perché sta facendo quando quando fanno i report stanno facendo un lavoro da manovale la persona che ha conoscenza e Competenze in materia finanziaria ha bisogno di uno strumento perché deve lavorare sulle strategie sì. per affiancare l'imprenditore concordo questo è purtroppo un concetto spesso alcune volte ci è capitato dove in alcune aziende di trovarci di fronte magari una persona esperta che sapeva usare molto bene Excel quasi che sembrava quasi una competizione poi chiaramente hanno compreso li abbiamo fatto comprendere quando sia importante eliminare tutto un lavoro di produzione della reportistica e poter ottenere in tempo reale, poter elaborare scenari, ipotesi e capire qual è l'impatto. Cioè spesso qualcuno dice sì, vai, io gestisco i flussi di cassa, però in realtà se un cliente non mi paga... Bene, proprio quello ti serve, perché se quel cliente non mi paga, io devo capire qual è l'effetto che quel mancato incasso avrà sulle finanze dei prossimi mesi. Qual è e quindi capire quali sono le strategie e le decisioni che io devo prendere perché quel mancato incasso non mi porti ad avere problemi. Poi non c'è solo un mancato incasso, sì, può esserci beh, anche una spesa improvvisa. Dico, una... dico un manca... cioè, la, la cosa più eclatante, perché spesso qualche imprenditore dice sì, vale, ma se il cliente non mi paghi i soldi non ce li ho. E vabbè, quello io non te lo risolvo, io non, non sono in condizione <ride> di, di poter uh, far fronte al mancato incasso del cliente. Ma uh, avere quella, la possibilità di capire qual è, quali sono gli effetti che quel mancato incasso mi porta nei tempi successivi. E quindi capire in anticipo quali strategie, quali azioni, quali decisioni. Magari se ho previsto un acquisto importante, cerco di rimandarlo. Dico di soluzioni, cioè, poi l'imprenditore ha delle capacità incredibili. Concordo anche su le, questo. Le strategie le sa trovare tutte. Sì. Se noi riusciamo a dare una visione chiara, l'imprenditore ha la capacità di, di elaborare strategie che sono inimmaginabili. Perché è il loro lavoro. Non, non, uno, uno non, può, non può essere un imprenditore se non ha capacità di elaborare strategie in, in, in tempo reale e anche forse accelerando tutti i tempi del nostro cervello concordo bene, volendoli riepilogare i tre principali benefici eh, di una gestione corretta della liquidità allora, tre principali benefici innanzitutto avere una visione chiara dell'evoluzione okay. questo permette all'imprenditore di prendere sane decisioni permette all'imprenditore di essere sereno, permette all'imprenditore di essere un imprenditore affidabile sul mercato. Oggi più tempo passa e meno ne troviamo di imprenditori affidabili. L'imprenditore affidabile viene visto veramente come una persona eh, che è in grado di rispettare le scadenze, di, di, di onorare gli impegni, di essere, se vogliamo passatemi il termine, corteggiato sia dai fornitori ma anche dalle stesse banche perché purtroppo purtroppo è triste dirlo piove sempre sul bagnato cioè eh, Draghi ha fatto una norma per dare soldi per immettere soldi nel sistema economico ma sti soldi a chi li possono dare a quelli che hanno un rating buono e in alcuni casi alcune banche mi dicono ma c'hai clienti a cui possiamo dare soldi sì, se voi volete i clienti che sono tutti buoni ma quello non ha bisogno, mi è capitato di, di portare qualche funzionario in qualche azienda e quello mi dice, sì, io non ho bisogno di soldi. Eh sì, lo so, perché chiaramente quelli sono meritevoli. Quindi questi sono due elementi importantissimi. L'altro è chiaramente mantenere un buon rating bancario e prevenire. Cioè quando si pianifica, quando si pianificano i flussi di cassa, faccio un'attività di prevenzione. Perché riuscire a capire se tra tre mesi potrò avere delle possibili difficoltà o prevenire un imprevisto che capire qual è l'effetto che quell'imprevisto mi genera nei prossimi mesi, chiaramente mi consenti di agire in anticipo. Quindi l'agire in anticipo ritengo che sia una cosa molto ma molto importante. Riesci a farmi un esempio, tratto direttamente dalla tua esperienza, di un'azienda che è passata da una situazione critica a una situazione ottimale grazie al tuo intervento? Beh, eh, sicuramente... Senza fare nomi. No, no, no assolutamente no. Ne abbiamo, di casi ce ne sono. È chiaro che l'imprenditore, alcuni casi eclatanti magari eh, sono quelli dove, eh, non avendo consapevolezza di qual, è la, di qual era la situazione, chiaramente aziendale, ad esempio in un un'azienda si tendeva ad utilizzare gli affidamenti e ad arretrarsi con i crediti verso clienti. È chiaro che l'intervento... Cosa ha causato questo ad esempio? Eh beh, chiaramente rischiava di compromettere i rapporti con le banche, perché il rating era in peggioramento. Iniziare a organizzare, a capire quali erano... Cioè l'elemento scatenante è capire che cosa, la causa, che sta togliendo liquidità all'azienda o che non gli permette di averla. Sì. Il fatto di arretrarsi con i crediti verso clienti è chiaro che ti consuma liquidità e mi arretri i clienti, preso, preso a consapevolezza di questo chiaramente si è organizzata e strutturata una gestione dei crediti molto più oculata, questo ci ha permesso chiaramente di migliorare gli incassi, quindi di ridurre quelli che sono gli arretrati e gli scaduti con una, con una pianificazione mirata un'attività mirata dedicata ad un persona protocollo, un, processo. un protocollo un processo e nell'arco di sei mesi l'azienda è riuscita a recuperare il 70-80% del credito scaduto perché il, cioè, la gestione dei crediti purtroppo è un, un aspetto psicologico Se... Cosa intendi? <ride> Cosa intendo? Se chiaramente io fornitore ti emetto la fattura con una scadenza alla scadenza il cliente magari non mi paga. Psicologicamente uno che non ha pagato una scadenza è come se fosse che l'ha pagata. Cioè passa nel dimenticatorio. Ora, se non c'è nessuna attività di stimolo, è chiaro che quel credito lì rimane. Allora, in queste aziende erano presi prevalentemente da altro e non si gestiva il credito e quindi i crediti aumentavano. Il sistema bancario quando vede che i crediti aumentano si preoccupa. E dice, cavolo, questo non riesce a farsi pagare. Quindi per assurdo si preoccupa? Certo, e quindi non è disposto a darti soldi. Perché quando vedono nei bilanci che vengono presentati in banca che i crediti verso clienti aumentano in maniera, diciamo, importante da un anno all'altro, senza un incremento chiaramente di fatturato, la banca dice che questo non si sa far pagare. E quindi il rischio che l'azienda vada in default... Cioè le dinamiche sono tantissime, guardate, ne possiamo trovare... Di tutto di più. <ride> gli altri esempi classici della gestione finanziaria è migliorare gli acquisti, fare trattative con i fornitori per cercare di allungare i tempi. Ma Molti imprenditori mi risponderanno, ma noi già lo facciamo, ma senza avere contezza. Se ne hai contezza le cose possono cambiare, e di tanto. Perché poi non è che la liquidità dipende solo dai pagamenti, le cause di una uh, diminuzione della liquidità o di scarsa liquidità possono rivenire anche da aspetti economici, cioè se l'azienda è in perdita, le finanze diminuiranno sempre di più quindi va capita anche cioè, se io gestisco la liquidità dalla liquidità inizio a capire se ci possono essere problemi su altri ambiti, che possono essere economici, possono essere uh, causati anche dal fatto che magari il magazzino è eccessivo, il magazzino, cioè purtroppo avere magazzino significa immobilizzare soldi, quindi riuscire a trovare strategie per migliorare anche il magazzino sicuramente aiuta, la, aiuta a far aumentare la liquidità nell'azienda. È chiaro che tutti dicono ma noi già lo facciamo, solo che quando non hai contezza di quali sono gli effetti che hai sulle finanze, quindi in realtà non hai un obiettivo quando fissi l'obiettivo tuvi tutte le strategie. Sì, Vincenzo io ho sentito dire, eh, sinceramente la trovo un po' un'assurdità, che i costi fissi sono la linfa di un'impresa. Tu sei d'accordo con questa affermazione? Allora, i costi fissi è chiaro che eh, cioè, sia na, na, nella valutazione dei, dei costi fissi ma anche dei costi variabili, chiaramente vanno analizzati sempre vanno sempre analizzati e capire da che cosa sono composti cioè, è chiaro che tutte le aziende un minimo di costi fissi ce li hanno sarebbe la cosa più bella del mondo qualcuno è venuto fuori con la, il business liquido uh, il business liquido cercando di, avere, di ridurre al minimo quelli che sono i costi fissi sarebbe la cosa stupenda per ogni azienda ma è chiaro che ci possiamo riferire magari ad alcune attività ma quando parliamo di attività produttive per quanto un'azienda possa terziarizzare eh, affidare a terzi fuori, ma i costi fissi ce li ha e quindi è chiaro che c'è una base che è fissa che è fissa e però quindi, con una corretta gestione della liquidità una delle azioni strategiche potrebbe essere quella di tendere a limare sicuramente i costi fissi più che i costi le uscite fisse, è chiaro che ora riprendendo il concetto eh, di prima, questa... concetto di prima quando questa... parlavamo di eh, break even point o punto di pareggio, non voglio usare terminologia tecnica perché non è proprio nel, nel mio costume, io cerco di parlare la lingua dell'imprenditore eh, perché voglio essere molto pratico, poco, poco teorico, è chiaro che ogni azienda ha una base di costi fissi poi ha una base di costi variabili, ha ah, il fatturato. Ora, questi tre elementi, fatturato, costi fissi, costi variabili, è chiaro che vanno analizzati. Perché devono essere analizzati? Perché se io voglio ottenere redditività, volere o volare, i ricavi meno i costi variabili mi devono generare una certa marginalità che deve essere in grado di coprire i costi fissi. Perché solo se è superiore ai costi fissi io ho redditività. Allora il break even point o punto di pareggio che cosa va a misurare? Basta fare una piccola formuletta in base alla marginalità che l'azienda ha e quelli che sono i suoi costi fissi, quanto è il fatturato minimo che a quell'azienda serve per chiudere a utile zero, perdita zero, perdita zero. e quindi conoscendo quel fatturato l'entità di fatturato io posso capire di quali sono le strategie che mi permettono di aumentare il fatturato e quindi di avere redditività non solo uh, in più posso conoscere quello che dovrebbe essere il mio punto di pareggio certo. o break even giornalmente mensilmente possiamo calcolarlo con un time free <ride> di qualsiasi livello, cioè può essere calcolato anche giornalmente, io posso andare a calcolarlo anche per ora, è chiaro che normalmente nelle aziende si dovrebbe tendere ad avere un controllo annuale e chiaramente misurarlo in maniera periodica, possibilmente almeno mensilmente, sì. perché se c'è un problema io lo devo percepire e correggere il futuro. E Quindi se si riescono a fare delle previsioni sia economiche che finanziarie, è chiaro che io sulla base delle previsioni sono in condizioni di misurare mensilmente, sarebbe il massimo avere un'azienda che fa delle previsioni economiche e finanziarie a livello mensile, sicuramente aiuterebbe tanto l'imprenditore a trovare strategie che forse lui neanche immagina, lo aiuterebbe veramente tanto, tanto, tanto. Perfetto. Allora, se da domani mattina mm. un imprenditore che ci sta magari ascoltando o guardando volesse iniziare a gestire e a pianificare la propria liquidità, ci sono dei criteri minimi che deve rispettare o dei fattori imprescindibili in questa gestione? Beh, è chiaro che per gestire gli aspetti finanziari, chiaramente se gestiamo la liquidità stiamo parlando di breve termine, quindi di, di scadenze a, a, a tre mesi, dai. Eh, è chiaro che c'è la necessità di avere un minimo di organizzazione affinché eh, noi potremmo ottenere, mm. non dico giornalmente perché poi ci sono aziende che lo fanno ogni giorno, aziende che magari lo fanno ogni due giorni, dipende chiaramente da quella che è l'entità aziendale, l'organizzazione, l'attività e quant'altro, però è necessario avere informazioni che... Eh, che ci servono insomma è chiaro che andrebbe fatta un'analisi approfondita di tutte quelle che sono le uscite che l'azienda ha, capire l'organizzazione dell'azienda a livello amministrativo affinché possa essere nelle condizioni poi di fornire al sistema che noi implementiamo nell'azienda i dati che sono rappresentati dagli scadenziari attivi, dagli scadenziari passivi, che noi ad esempio con il nostro sistema acquisiamo i dati bancari direttamente dall'onbanking, mediante sì. un'esportazione eh, dei file cosiddetti CB che sono dei file standard che usa tutti, tutto il sistema bancario in modo da poterci importare in automatico le informazioni. Siamo riusciti a creare anche dei connettori grazie a un carissimo amico che saluto, Ignazio, che ci ha permesso di creare eh, di gestire in maniera automatica l'importazione dei dati dallo scadenziario della, del gestionale aziendale. E quindi in questa maniera abbiamo sicuramente eh, accelerato, velocizzato che, quella che è l'acquisizione delle informazioni. Quindi eh, ogni giorno l'imprenditore può, l'imprenditore, la persona che lo affianca, magari il responsabile amministrativo, finanziario, dipende poi dall'entità aziendale è in condizione di poter fornire all'imprenditore quelle che sono le previsioni finanziarie ci sono molti imprenditori che eh, all'inizio sono un po restia ad avvicinarsi magari al pc ma poi piano piano si appassionano perché iniziano a vedere perché poi alla fine i flussi di cassa eh, rappresentano un po le sue decisioni e quindi chiaramente c'è una grande soddisfazione poi a vedere: ah, cavolo, riesco a gestire bene queste cose. Insomma. Sì, sì, io credo che cruscotto sia la, la parola d'ordine ogni imprenditore. Eh, io, io non tanto lo voglio vedere come cruscotto. Perché in realtà quello che diamo noi non è un cruscotto. Sì. In realtà, quello che diamo noi è un report nel quale sono riportati dipende dal livello di dettaglio che l'imprenditore vuole, eh, quella che è l'evoluzione finanziaria della propria azienda. Poi, c'è la possibilità anche di crearsi report a proprio piacimento è un sistema impressionante e lo faccio veramente con un click sono in condizione di crearmi un report come lo voglio io perché noi nelle aziende oggi abbiamo un grande vantaggio abbiamo tutte le informazioni esatto Ora, ed è, perdonami quello che volevo dire queste informazioni Andrebbero aggregate e Vanno rese facilmente leggibili da parte chiaramente di chi non è un esperto. Benissimo. Con questo intendevo cruscotto, quindi concentrare le informazioni più sensibili aziendali in, alcune, in alcuni grafici leggibili e di facile comprensione. Sì, noi esplodiamo anche dei grafici, ma quello che facciamo è produciamo report, perché il report mi consente di capire quali Report, dico, eh, a livello di flusso di cassa, le entrate di un periodo di tempo, le uscite, l'utilizzo degli affidamenti, l'utilizzo delle linee di credito, eh, tutte le altre uscite fisse che l'azienda ha, le uscite derivanti da tematiche relative eh, al fisco o agli enti previdenziali. Come poi posso costruirmi dei report a mio piacimento, ad esempio, tutte le riba che scadono a fine mese. Quali sono le ribbe che ho presentato in banca che mi scadono a fine mese? L'attività che va fatta lì è, se io so che ci sono due o tre clienti che rischiano di mandarmi una ribba indietro, beh, io lo devo monitorare, due giorni prima lo sì. devo chiamare. Sì. Perché quello amministratore bancario che mi torna indietro, mi crea, oltre a creare problemi a lui, ma crea problemi anche a me. Quindi il monitoraggio, le attività che vanno fatte in determinate situazioni per prevenire l'insoluto. Queste sono tematiche molto importanti che vanno portate e che stiamo portando nelle aziende. Mi sembra di capire che non è uh, un'attività così semplice da fare, in assenza delle persone giuste e in assenza dei, degli strumenti corretti. Quindi non è un'attività che io posso leggere in maniera leggera, affidare al mio commercialista? Ma o no. Sì? Ma... Allora, il commercialista... Allora, innanzitutto non lo affida neanche a noi. cioè mi spiego meglio. Noi eh, implementiamo un sistema e formiamo le cioè precarichiamo il sistema, gli, fa, gli diamo un'impostazione che è calzata a misura su quelle che sono le dinamiche e l'organizzazione di quell'azienda, formiamo la persona interna all'azienda perché la liquidità va gestita in azienda, non la posso gestire io dall'esterno, come non la può gestire il commercialista? Ma il commercialista si occupa di contabilità, si occupa di registrare le fatture o di tenere la contabilità in azienda o di fare il supervisore in azienda se la contabilità è tenuta dall'azienda, ma di liquidità parliamo di tutt'altro, la liquidità va gestita giornalmente, la, liquidità, la gestione della liquidità deve servire all'imprenditore tutti i giorni per avere chiara qual è l'evoluzione e quindi prevenire con attività specifiche, sentirsi sereno. Quindi noi quello che facciamo è implementare, fare un'analisi innanzitutto per capire le dinamiche aziendali, fare un'analisi per capire se in quell'azienda è possibile, perché non tutte le aziende hanno un'organizzazione amministrativa, una struttura amministrativa che possa gestire una, un, un sistema di questo tipo. Dove è possibile noi andiamo a fare un'analisi approfondita per capire le dinamiche e le particolarità di quell'azienda, raccogliamo tutte le informazioni e i dati, precarichiamo e, in, e creiamo tutte le impostazioni da mettere in condizione l'azienda anche in una settimana di farla partire. Quindi e fate una sorta di setup iniziale, sì, più formazione, set setup in maniera iniziale, da... iniziale, formazione e dopodiché l'azienda, il nostro obiettivo è quello di portare l'azienda ad essere autonoma nella Autonomo. gestione del, delle finanze, almeno di breve termine. Quindi mi stai dicendo che l'imprenditore non è nella maniera più assoluta vincolato alla tua presenza in assolutamente azienda. No. Assolutamente no, assolutamente è chiaro che se ha necessità di essere magari affiancato inizialmente, capita spesso che in qualche azienda magari per qualche mese eh, gli facciamo un po' da coordinatori o da direzione, Beh, perché chiaro. chiaramente stiamo portando un cambiamento di visione. Cioè il cambiamento di visione dove sta? Che fino a ieri le persone gestivano le scadenze, oggi qualcuno si deve prendere la responsabilità e il compito di essere quello che guarda l'evoluzione, quindi non solo gestire la scadenza in sé per sé, ma ci deve essere, poi può essere la stessa persona o può essere un'altra persona, qualcuno che abbia una visione, quindi una direzione anche nel coordinare le altre persone, quindi magari inizialmente li affianchiamo noi, perché noi comunque almeno tre mesi di affiancamento li facciamo, dopodiché l'azienda deve andare da sola perché... E nelle condizioni di poterlo fare è una valutazione che facciamo a priori se non ci sono le condizioni affinché l'azienda possa essere autonoma nel tempo francamente non implementiamo il sistema perché se dobbiamo andare noi a gestire la liquidità in azienda non abbiamo, fatto, non abbiamo risolto il problema quindi eh, la liquidità va gestita in azienda deve essere gestita dal personale dell'azienda o magari in alcuni casi lo fa anche direttamente l'imprenditore, il titolare dell'azienda, ma non può essere gestita da terzi. Almeno la parte delle previsioni finanziarie del breve termine. È chiaro che se parliamo di pianificazione economica e finanziaria, di cui noi ci occupiamo anche di medio-lungo termine, ad anno, eh, o a due anni, o a, con tempi più lunghi, è chiaro che lì eh, diventa molto più complesso, per cui è bene affidarsi a un consulente esterno in materia, anche perché è necessario sempre utilizzare strumenti che siano in grado di poter elaborare determinate situazioni. Perché anche lì le, le tematiche sono molto, ma molto particolari. Perché va fatto un'analisi approfondita dell'azienda sulle dinamiche delle vendite, degli acquisti. Insomma, cioè, tu, si apre un altro mondo. Dai. Non voglio aprire questa parentesi, lasciamola stare. Okay. <ride> Considerando. L'avvio della fatturazione elettronica secondo eh. te quale diventerà adesso il ruolo di un commercialista? Beh, la fatturazione elettronica sicuramente ha tolto per carità eh, si, problemi specie in fase iniziale ce ne saranno e ce ne saranno tanti fin quando andrà un po' a regime è chiaro che eh, la fatturazione elettronica eh, ci lancia un messaggio, un messaggio molto forte, insomma. Ormai il futuro eh, non, non sarà più costituito da gestire una contabilità con delle registrazioni manuali, ma sicuramente nel tempo arriveremo a gestire una contabilità sempre più automatizzata. È chiaro che questo comporta uno stravolgimento anche nell'attività dello studio del commercialista classico, perché chiaramente vanno valutate una serie di cose. Sicuramente si tenderà a fare più consulenza, perché ormai la contabilità al di là che è diventata un'attività molto concorrenziale, tra l'altro un po' fatta un po da tutti, sia professionisti iscritti all'ordine e non, tra l'altro lo permette anche lo Stato dal momento in cui autorizza le confederazioni, CNA e altro, a gestire la contabilità per i propri associati. Vabbè, è tutta una, tutta una storia, insomma. È chiaro che avrà delle ripercussioni molto ma molto importanti sulle attività professionali, anche aziendali, perché tra l'altro uno dei problemi che eh, fino a prima della fatturazione elettronica Avevamo era l'aggiornamento delle fatture, specie quelle ricevute dai fornitori. Sì. Adesso questo non sarà più un problema perché chiaramente la fattura tu la prelevi direttamente dal, dal, da, da, da internet, dal, dall'agenzia delle entrate e te la porti nella tua contabilità. Quindi se vogliamo, per certi versi, nel nostro caso e per l'azienda, eh, è un vantaggio avere i dati aggiornati. È chiaro che nell'azienda ha portato notevole, notevoli problemi perché chiaramente collegare il gestionale con l'agenzia di tendenza, ci vorrà un periodo di rodaggio affinché poi tutto vada a regime e quindi si sistemerà. Notizia fresca che è stato recentemente approvato il codice di crisi dell'impresa e dell'insolvenza. Ah. Che cos'è <ride> e che impatto avrà su, sulle eh, nostre cavolo, PMI? Ma, cavolo, cavolo, cavolo! Eh, questo è un tema. È un tema che chiaramente se si inizia a parlare, ma è un tema molto, ma molto caldo. Caldo, ma porterà ehm, dei cambiamenti molto ma molto importanti nel, nel modo di gestire l'impresa. In meglio o in peggio? Eh, è chiaro come se lo vediamo come un obbligo e un, in peggio. Se lo vediamo come chiaramente un'opportunità sicuramente eh, ci saranno dei vantaggi notevoli. Eh, Spiegaci codice, meglio, cos'è questo codice allora, di crisi dell'impresa? Praticamente hanno rivisto tutta la legge fallimentare l'hanno sostituita integralmente, eh, introducendo, il fallimento non esiste più, il termine fallimento non esiste più, eh, si parla di liquidazione giudiziale. Ora vediamo quali sono gli adempimenti a carico degli imprenditori. Ogni azienda, anche l'imprenditore individuale, dovrebbe avere un minimo di organizzazione per prevenire la crisi. Gli obblighi prevalentemente vanno a carico dei soggetti collettivi, quindi società. Società di qualsiasi, di qualsiasi forma, eh, questo codice prevede che ogni azienda debba avere un assetto organizzativo tale da poter prevenire... La crisi dell'impresa. Quindi o ci adeguiamo o ci adeguiamo. O ci adeguiamo, ci adeguiamo. Cosa accade a chi non si adegua? Allora, mh, completo il concetto sì. e, e ci arriviamo. Eh, praticamente, oltre ad avere questo assetto organizzativo in grado di prevenire la, la crisi, quindi devono essere degli alert, deve poter garantire la continuità aziendale. Quindi un'azienda deve avere costantemente monitorata la sua situazione. Affinché non ci siano degli, dei, degli indicatori di crisi, di difficoltà, e chiaramente deve avere la possibilità di garantire la continuità aziendale. Ora, tutto questo come impatta? Quali sono gli obblighi? Questo è l'obbligo: ci saranno degli indicatori che saranno elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, eh, che chiaramente avverrà eh, nei prossimi mesi c'è un adempimento importante a carico delle imprese perché avranno molte società si troveranno con, con l'obbligo di dover nominare il revisore contabile o il collegio sindacale ora è chiaro che poi ognuno sceglierà la, forma, la sua forma mentre ieri avevamo dei limiti che, eh, di ricavi di 8 milioni e 8 l'attivo patrimoniale di 4 milioni e 4 e 50 dipendenti medi l'azienda che aveva due di questi elementi per due anni consecutivi aveva l'obbligo di nominare l'organo di controllo questi limiti scendono sono già scesi abbassa soglia, si abbassa la soglia e anziché essere due e uno solo e i limiti sono 2 milioni di fatturato 2 milioni di attivo patrimoniale e 10 dipendenti questo porterà tantissime piccole e medie imprese a ritrovarsi con l'organo di controllo. Quindi anche se una PMI fattura tra i 100 500 e i 500 euro, euro, euro, ma a, a 10, di 10 dipendenti, dipendenti, deve adeguarsi. Per, per due anni consecutivi dovrà adeguarsi a nominare l'organo di controllo. Ma anche se non c'è l'organo di controllo, vige sempre l'obbligo di avere una struttura organizzativa tale da poter prevenire la crisi e garantire la continuità aziendale. Cosa accade all'imprenditore che non lo fa? Se l'imprenditore non lo fa, c'è un problema di responsabilità solidale con i debiti aziendali, con le obbligazioni aziendali. Cioè in caso domani l'azienda dovesse andare in default e quindi eh, soggetta a liquidazione giudiziale e chiaramente non è in condizione di poter pagare tutti i propri creditori, L'imprenditore che non si, è, non si è adeguato a creare una struttura organizzativa in grado di prevenire la crisi e garantire la continuità è soggetto a responsabilità solidale con la società, quindi ne risponde personalmente. Mm. Primo problema. C'è un altro problema importante, oltre alla responsabilità solidale dell'imprenditore. Questi alert chiaramente saranno desumibili anche dal bilancio e quindi chiaramente eh, le società che fanno informazioni commerciali sicuramente li capteranno. Quindi nel momento in cui un'azienda un è in alert o le banche quando magari revisionano i fidi o vai a chiedere chiaramente credito sicuramente una società che sarà in alert difficilmente otterrà forniture difficilmente potrà ottenere credito e quindi nasce, inizia a nascere un problema molto ma molto importante al di là del fatto che ci sono dei segnalatori che sono dei segnalatori pubblici cioè nel momento in cui l'agenzia delle entrate, Olimps o l'agenzia della riscossione vede che ci sono dei ritardi nei pagamenti e verifica che l'azienda è in, in difficoltà, segnala alle ocri è un, un acronimo che è l'organismo di composizione della crisi che saranno istituite per ogni camera di commercio. Ora, nel momento in cui arriva la segnalazione o l'imprenditore presenta, eh, si attiva praticamente, con un, un piano per risanare l'azienda, altrimenti se non lo fa va in liquidazione giudiziale. Addirittura? Non c'è nulla da fare, quindi chiaramente questo porterà nel, nello scenario chiaramente imprenditoriale a un'evoluzione, se vogliamo, obbligatoria. Quindi noi ci ritroveremo nelle aziende a dover implementare non solo la gestione della liquidità, quella per l'elaborazione dei flussi di cassa, ma noi dovremmo implementare un sistema che consente all'azienda di monitorare quelli che sono i risultati che sta ottenendo nel passato, ma dobbiamo andare ad elaborare anche le previsioni economiche e finanziarie affinché si possa garantire la continuità aziendale. E poi dobbiamo tenere presente di una cosa, nel momento in cui usciranno questi indicatori, eh, dobbiamo monitorare che in previsione non abbiamo indicatori di crisi, perché se ci sono indicatori di crisi io devo poter agire in anticipo, ritorniamo al concetto di prima, per cercare di eliminare quell'indicatore di crisi, perché quell'indicatore di crisi portato a bilancio eh, può essere molto ma molto rischioso. Quindi è un sistema di prevenzione, seppur rigido, ma rimane comunque un sistema di prevenzione. Un sistema di prevenzione e di allerta affinché le aziende non falliscano, perché eh, il legislatore ha pensato che eh, una cosa ritengo interessante, un conto è intervenire in una situazione di inizio di difficoltà, quindi chiaramente diventa più facile risanare e meno invasivo risanare un'azienda all'inizio delle difficoltà. Nel momento in cui invece l'azienda ha creato già dei danni enormi, diventa difficile risanare l'azienda e quindi chiaramente questo è, può essere un vantaggio. È chiaro che, come tutte le cose, nell'immediato creeranno un pochi problemi. E tra l'altro l'azienda che è obbligata a nominare il revisore, l'organo di controllo, se l'organo di controllo non vigila, ne risponde anche lui solidalmente per i debiti della società. Quindi attenzione ai miei colleghi revisori a prendere incarichi in società dove effettivamente poi implementano sistemi in grado di fare monitoraggio degli alert di crisi e garantire la continuità aziendale, perché altrimenti ne rispondi col patrimonio personale. Visto tutto no, quello è... La gatta da pelare, insomma. È assolutamente <ride> sì, quindi fare l'imprenditore diventerà ancora più impegnativo. Impegnativo sì, ci sarà un'evoluzione obbligata. Ok, quindi anche il sistema ci costringe ad eccellere e a smetterla di competere. Ok, visto quello che... Diciamo a smettere di... Uh, ci sono troppi imprenditori che tirano a campare. Sì, esattamente. Ok, sì. voglio usare un termine molto sì, sì. concreto. Vanno avanti per inesti Vanno avanti per inerzio, bravo. Visto quello che ci siamo detti, a questo punto come vedi il mondo delle PMI tra 5-10 anni? Eh, vedo un mondo delle PMI tra 5-10 anni sicuramente gli effetti proprio di questa riforma sicuramente produrranno dei, dei, dei, degli esiti positivi perché sicuramente avremo aziende sempre più solide e meno aziende che poi saltano. Perché il problema di fondo è che molte aziende che in un momento sono solidissime, sembrano quasi che scoppiano di salute, chissà perché poi cambiano le cose e purtroppo oggi cambiano anche in poco tempo sì. e quindi si ritrovano dopo poco tempo in difficoltà e magari qualcuno salta, fallisce, chiude. Chiaramente con tutta questa, diciamo, questa riorganizzazione un po' della legge fallimentare e con gli obblighi che ci hanno imposto, il loro obiettivo è quello di evitare che le aziende vanno in crisi, quindi è un'attività di prevenzione che stanno facendo, chiaramente scaricando il problema sull'azienda, ma diversamente non, non, non, si, non si può fare, sicuramente se non nei, proprio nei primi cinque anni, ma da qua a dieci anni, eh, vedo eh, un'imprenditoria molto più evoluta, un imprenditore eh, che ha cognizione di causa delle materie relative anche alla pianificazione finanziaria, anche agli aspetti economici, eh, sicuramente poi questo porterà anche l'allargamento delle, delle, delle competenze e delle conoscenze dell'imprenditore magari all'area marketing, perché oggi le, le aree di eccellenza, le aree strategiche per eccellenza ritengo che sono le finanze e il marketing, c'è poco da fare. Sono pienamente d'accordo. Ah, non poteva essere diversamente. <ride> Va bene Vincenzo, c'è un modo per contattarti? Se sì, come? Eh, possono contattarmi o tramite il nostro sito impresaliquida.it o al nostro eh, numero verde che se non ricordo male è 800 68 98, 62 98 68. Beh ad ogni modo è sul sito, corretto? Sì, è sul Perfetto. sito, quindi è tutto sul sito. Quindi, quindi ricordiamo, www.impresaliquida.it. Sì. Eh, oppure cercatemi sui social da qualche parte. Come ti Tro trovano? Trovano come Vincenzo Giordano e trovano anche il mio cellulare, sicuramente lo trovate dappertutto ormai. <ride> In barba al GDPR. Va bene, io ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato e hey. ci diamo appuntamento al prossimo episodio di B2B Back to Business.